Movimento 5 Stelle autonomista? Ma io devo dire la verità, l'ho sempre detto, io con De Gasperi condivido molte cose, è cioè una persona che lavora bene, dopodiché si può anche ragionare con il 5 Stelle, io onestamente non ho niente da dire. Pensa già al futuro a casa?